No, no, no, no, Non ho capito che, che, che cos'è Signora io la sto contando, allora, innanzitutto ho chiamato la signora Stefania Gobbi Eh sì, è un'amica mia Ok, perfetto, allora siccome voi siete i nostri clienti sul cellulare sì. Noi ti stiamo contattando perché ci sono delle agevolazioni sulla rete fissa a casa Lei sì. ha già la rete fissa? La rete? Sì, ha messo mio marito la rete per non far uscire i cani fuori dal giardino ma non ho capito. Mio marito ha messo la rete per non far uscire il cane fuori dal giardino. Cosa c'è ce... dentro signora? La rete? La rete ah. vista a casa, non il cane che esce dal giardino signora, non la rete recinto. Ah ho capito. Ah la rete di internet? Eh sì. In ah la... sì sì ce l'ha mio marito, sì sì. Ce l'ho, ce l'ho. Oh, con quale gestore si trova signora? Aspetta, mi sembra che è Pasta Pep Pasta Pep? Past eh bravo, quella, quella cosa lì, sì Ok, da poco hai effettuato il passaggio signora? Ah non lo so, è eh, se, se dono mio marito, que, se, è fatto luce ah ha fatto lui, cioè ma è possibile parlare con suo marito? con mio marito veramente non è che tanto possibile perché mio marito si è comportato molto male ai miei confronti che noi siamo sposati che mi è portato in un paese che io non conosco nemmeno e mi ha fatto pure le corna mio marito, capito signorino Dio, ma perché sta piangendo al lei? perché in un momento proprio brutto mi sento proprio male questo numero proprio brutto mi ha fatto le corna mio marito signorino e mi ha lasciato così, mi ha lasciato a un paese che non conosco nemmeno. <ride> Avete capito? Vai, signora, e che ne so... sono trovato qualche c***o e <ride> messo per mezzo. Non lo so, signorino, io non lo so. E se lui c'è anche la rete ogni tanto viene e va. Eh, eh, io non lo so che mi devo comportare. Non so, c'è cioè, nemmeno vero. quello che paga, quello che non paga. Perché mi ha messo tutto in faccia a me, stufadente ma non deve, deve piangere, è morto un papà se ne fa un altro è morto pure un papà è morto mamma mia no. che disastro è morto quando Vabbè, è morto mia, mia tranquilla innanzitutto que comunque se, sì. le, cioè, se non se ne occupa lei della gestione a casa Sì. E... ma quando è morto un papà signori ma stamattina non ha già sentito niente ieri sera, la televisione. è morto non pure un papà è morto pure il Papa, ma io non ho sentito niente ieri. No, non è morto il Papa, signora. Ha no, detto no, lei no. che è morto il Papa. No, vabbè, era un modo di dire. Vabbè, comunque, se cioè, non se ne occupa lei, signora, della gestione a casa. Sì, non. Uh... Sì, se volete, mi faccio chiamare a chi lo disgraziato bastardo mm. <ride> che mi ha lasciato così. E ma io non so che devo fare, signore. Io non me la mando. Voi mi sì, potete sì, aiutare. Sì, non deve piangere, deve andare avanti, tutto qua. Eh, faccia finta che non brutto so nulla. Che sab blu traffico, un po si manca andare avanti qua vabbè, fanni. non si preoccupi, sta tranquilla, cioè, non pianar più, salve. Buona salve. giornata, signorino, grazie, salve. grazie. <ride>